forecloser è un affare per te che acquisti o per la banca che vende? In questo video ti spiegherò chi tra te che acquisti e la banca che vende fa il vero affare. In Italia si parla tanto di aste immobiliari. In quest'ultimo periodo sembra sia scoppiata una vera e propria epidemia. Tante persone stanno iniziando sulla, sulla scia di risultati ottenuti da altri investitori immobiliari tutti vogliono fare le aste immobiliari c'è un momento adatto per ogni step, per ogni processo perché vi dico ciò? perché il sottoscritto ha iniziato a investire negli Stati Uniti d'America in Florida per la precisione nel 2006 due anni prima del subprime il tempo praticamente dove c'è stata la crisi mondiale, no? Dal 2008 al 2012 e credetemi, veramente era un periodo in cui bisognava comprare e erano affari, il 100% di quello che era in vendita erano degli affari. Quello che vorrei però specificare quest'oggi, perché spesso nelle vostre mail mi chiedete, ok, io uh, vorrei uh, fare uh, flipping più che uh, acquistare comprare, eventualmente ristrutturarlo e metterlo in affitto. Perché? Perché si potrebbe guadagnare di più. Attenzione, 2006, 2008 scusate, 2012? Hai ragione, avete ragione. Oggi, nel 2018, non è più così. Seguitemi in questo discorso. Lo sto provando sulla mia pelle e l'ho visto in tutto questo periodo come si è evoluto il mercato degli investimenti immobiliari a riguardo del forecloser. Se vorrei maggiori dettagli eh, guarda che ci sono dei video nei casi studio dove io faccio proprio vedere, quando andiamo a vedere, eh, a visionare la casa nella fattispecie, noi avevamo già dato un pagamento per effettuare quest'asta e eh, abbiamo avuto la possibilità di guardarla prima, questa casa non potevamo guardarla perché ci sono dei forecloser eh, dove abbiamo la possibilità di visionare l'immobile e ci sono degli altri eh, case che non possiamo visionare come in questo caso specifico che non potevamo noi visionare, abbiamo avuto la possibilità, non vi sto a dire come, di poterla vedere e noi dovevamo fare un'offerta, dovevamo acquistare questa casa e credetemi, non era assolutamente un affare per noi che comperavamo, ma per la banca che vendeva. Ecco perché provocatoriamente dico all'inizio, per chi è l'affare? Per te che compri o per la banca? Bisogna avere esperienza e bisogna anche comunque sapere quello che è il periodo giusto per poter investire nel settore immobiliare, nel foreclosure, nelle aste immobiliari, perché credetemi, l'ho vissuto sulla mia pelle, ve lo, ve lo dico perché comunque l'ho visto di volta in volta che noi andavamo a fare queste aste, dove c'erano sempre le stesse persone che si aggiudicavano. Perché? Perché poi alla fine delle finite le banche si sono organizzate, hanno creato delle sottosocietà e gli immobili se li comperavano loro stesso. Quando erano affari si comperavano loro stesso questi immobili. Ecco perché oggi quando una, una casa è in foreclosure e va sul mercato e tutti vengono a conoscenza di questo affare, non è un affare. Perché quell'immobile, se fosse un vero affare, non arriva sul mercato. Negli Stati Uniti funziona così. Mi confronto con eh, degli investitori italiani e mi dicono la stessa cosa. Quindi oggi anche in Italia è la stessa cosa. Negli ultimi anni più persone stanno eh, effettuando le aste e che cosa succede? Voi immaginate, siamo ad un'asta immobiliare, siamo in tre che vogliamo quell'immobile tu hai praticamente tre persone, due persone che potrebbero rialzare la tua offerta. Se lo stesso immobile nella sala, siamo 50 persone, capite che avete una possibilità molto maggiore che quell'immobile, se se lo vogliono giudicare altre persone, alzino l'offerta. E quindi è proporzionale al rischio di stabilire un budget antecedentemente per poter acquistare quell'immobile. Io ho visto con i miei occhi persone che non avevano esperienza, quando siamo andati a fare degli asti immobiliari ci facciamo tutte delle ricerche per darci un tetto al quale praticamente oltre al quale non offrire. Se questa casa noi siamo disposti 150.000 dollari, l'acquistiamo, è un affare, sopra non offriamo. O non offriamo a me è capitato di fare delle aste dove il budget era 150.000 dollari. Voi immaginate la persona che se l'ha giudicata, se l'ha giudicata a 190. Ma l'affare chi l'ha fatto? Non c'era bisogno di fare l'asta. Perché con quei 190 ed esperienza avrebbe acquistato un immobile magari senza problematiche. Magari eh, acquistare un immobile con 190.000 dollari in quell'area voleva dire acquistarlo magari già affittato. Invece quando si acquista un immobile... Ci sono delle tempistiche di pulizia del titolo. Eh, un mese è il minimo indispensabile da quando io mi aggiudico l'immobile per poter diventare entrare in possesso fisicamente di quell'immobile. Quindi capite, quando qualcuno mi dice "Ok, io voglio fare uno bisogna avere esperienza, due Bisogna essere dei veri professionisti perché alle volte dire di no porta ad avere un guadagno maggiore che del dire di sì. Cercate di capire che per tutto è un affare se si ha la competenza giusta e se si segue il momento giusto. Oggi noi i veri affari li facciamo avendo selezionato con l'esperienza degli avvocati. Ci sono degli studi di Title Company dove eh, all'interno ci sono degli avvocati. Il mio consiglio, quello che ho fatto io, non ho paura dei competitor. Anzi, a me piace l'idea di avere dei competitor che vengano ad investire qui negli Stati Uniti perché sapete cosa succede? Se sei un vero professionista, il competitor alza il livello del servizio, non lo, non, non, non, non lo abbassa. Il mercato americano è immenso e quindi una delle cose che eh, ho imparato in uno dei corsi che ho effettuato eh, qui negli Stati Uniti con Greg Cardone e che ci disse Voi cercate degli avvocati giovani In queste eh, mh, title company eh, In title company E eh, proponete loro eh, una referral fee Che cosa vuol dire? Loro praticamente Voi immaginate Un avvocato di un certo livello qui in America Un'ora del suo eh, tempo Lo pagate anche 500 paghiamo anche 500 dollari all'ora Ok? Un avvocato che è appena eh, entrato in, eh, in questi studio non prende più di 18 dollari d'ora. Capite la differenza? Ok? Quindi io ho cominciato a avvicinare eh, queste persone, perché comunque i title company office li frequentò da tantissimo tempo. Quindi quando vedevo qualche eh, ragazzo, ragazza, avvocato neofita, lo si riconosce subito, anche perché loro fanno più che altro un lavoro di ricerca. Chi si occupa di, eh, dei dettagli, di definire, sono gli avvocati con più esperienza. E quindi li avvicinavo, e proponevo loro di fare una collaborazione, una partnership, dove se loro mi passavano dei nominativi, è legale, dei nominativi di persone che hanno problematiche, le quali, le quali persone, da lì a breve, il proprio immobile sarebbe finito in un concetto di short sale o di foreclosure, ok? Quindi ci passano il nominativo, noi riconosciamo a loro un fee di 2.500 dollari, mi danno addirittura l'invoice, la fattura, non esiste come il discorso dell'Italia, sotto banco, in nero, in bianco, no. È tutto legale, quindi è una referral fee che io riconosco a questo avvocato che mi passa i nominativi ad affare concluso. Quindi mi dà questi nominativi, io contatto la persona, io chiamo la persona e dico guardate, sono Giuseppe Cicorella, sono un realtor e sto cercando per un mio cliente nella zona una casa simile alla vostra. Sapete per caso chi, chi ehm, in quell'area sta vendendo eh, una casa o possa essere interessato? Il 100% delle volte la persona che sa che ha problemi mi dice guarda potrei essere io interessato a vendere la casa, eh, magari ne parliamo. Bene, prendiamo un appuntamento, ci presentiamo, noi sappiamo benissimo perché abbiamo tutti i dettagli di quell'immobile prima di chiamare, siamo preparati. Se vuoi fare un affare devi essere preparato, devi sapere il valore di mercato, devi sapere se la casa ha delle problematiche di quanto abbassare il prezzo del valore di mercato. Quindi siamo preparati, abbiamo fatto uno studio dietro, quando ci presentiamo all'appuntamento abbiamo le idee chiarissime di quanto vale l'immobile e di quanto siamo disposti ad offrire. Tenete presente che il vantaggio che noi abbiamo pagando 2.500 dollari è immenso. 1. Abbiamo il nominativo di questa persona. 2. Sappiamo il debito che ha questa persona. Quindi se l'immobile vale 250.000 dollari, già il fatto stesso che abbia problemi lo possiamo tranquillamente portare via a 180. Se il debito che lui ha è 120, abbiamo questo margine di, tre, di, tratta, di, tratta, di trattabilità. Quindi noi partiamo da un'offerta di magari 160.000 dollari sapendo che come tetto eh, non andiamo oltre i 200 a 160 dollari se il debito è di 120 e sa che gli stanno portando via la casa quindi si mette in tasca 40 dollari accettano quindi noi facciamo firmare immediatamente nel momento lì noi andiamo con già il contratto il purchase dove noi facciamo un'offerta concreta e facciamo col computer in diretta il versamento al title company quindi Uh, uh, abbiamo tutti i dati che ci servono sappiamo chi sta trattando eventualmente la problematica il titolo, il titolo viene temporaneamente sospeso da tutta questa procedura di foreclosure e cosa succede? che questi 5.000 dollari, 10.000 dollari che noi diamo come acconto si impegnano a non metterlo sul mercato è grandioso perché? perché noi al 100% sappiamo che stiamo facendo un affare e ricordate che dai soldi che noi diamo al cliente è da lì che vengono presi i soldi per pulire il titolo, per pagare eventualmente le property tax arretrate o qualsiasi problematic, problematica di sorta ci fosse che ha creato questa situazione. Quindi il foreclose conviene o non conviene? In questo momento io personalmente sto alla larga dai foreclose negli Stati Uniti perché? perché le grosse multinazionali se li aggiudicano loro, se un immobile è veramente un affare, non arriva sul mercato. Quello che arriva sul mercato è quello che hanno scartato loro e ho l'esperienza per poter dire ciò, credetemi. Due, quello che noi stiamo facendo, facendo i nostri affari sono facendo questo tipo di lavoro, cioè eh, stringendo delle collaborazioni con degli avvocati che lavorano su queste, eh, mettere un lean sulle case, sappiamo chi ha questa problematica contattiamo direttamente eh, i proprietari e acquistiamo gli immobili da loro se le, le, è veramente un affare. Quindi questo è il canale secondario che noi stiamo sviluppando e che ci sta dando questi risultati. Perché vi voglio dire ciò? Perché voglio condividere ciò? Perché la condivisione porta ad avere grandi risultati. Il mio voler dividere e condividere con voi il nostro sapere ha due intenti. Uno, farvi capire che se vi affiderete a noi con i vostri investimenti eh, siete nelle mani giuste perché non siamo sprovveduti. Quello che noi facciamo è il risultato, quello che vi facciamo vedere è il risultato di quello che noi stiamo facendo, non di quello che abbiamo studiato punto basta stop. Due, quando noi vi proponiamo qualcosa noi diventiamo vostri partner, non siamo vostri dipendenti, non ci pagate una mediazione, quindi non ci interessa a tutti i costi vendervi l'immobile. Lo facciamo insieme l'affare, quindi... Se lo facciamo insieme, l'affare per noi c'è, se c'è anche per voi e viceversa. La possibilità reale di investire negli Stati Uniti d'America, stando comodamente in Italia, ce l'hai perché i soldi non li devi inviare a nessuno. Per giudicarti questo immobile, per comprare un immobile, per investire negli Stati Uniti d'America, noi ti diamo i dati del title company che cura l'immobile e i soldi li devi inviare al title company, a nessuno devi inviare i soldi in America, state attenti, nemmeno a noi, li inviate al title company, non serve, non serve inviare i soldi a noi, devono essere inviati al title company che ha in cura quell'immobile specifico. La cosa che mi preme è tutelarvi sicurezza e eticità. Il guadagno è una conseguenza logica di quando sviluppi un progetto come questo dove ci metti passione. Perché sono contentissimo di vivere negli Stati Uniti e di fare business negli Stati Uniti? Perché per la prima volta in vita mia mi sento protetto dagli Stati Uniti. Non avevo la stessa sensazione in Italia. L'imprenditore sa cosa sto dicendo. In Italia devi, avere sempre, eh, devi, devi sempre stare a, a studiare come fare per cercare di non essere fregato. Gli Stati Uniti è il contrario in questo senso. C'è un business incredibile, il mercato è immenso, non c'è bisogno di fare niente di strano. Sviluppare bene il progetto come stiamo facendo noi ti porta ad avere passione, eticità, perché il guadagno è etico al 100%, perché l'unico modo che noi abbiamo per guadagnare è far guadagnare il nostro cliente. Qualsiasi rischio corre il nostro cliente lo corriamo anche noi. Quindi state certi che se un immobile non è uh, il business, non è l'affare perfetto, non ve lo facciamo comprare perché noi saremo con voi, siamo dentro con voi. Una cosa mi interessa veramente tanto è capire in Italia tu come ti comporti per uh, creare network? Quello che uh, ho spiegato nel video, cioè in America è totalmente legale la fee, no? Io ricordo quando vivevo in Italia, era veramente difficile riuscire a proporsi con commercialisti, ingegneri, architetti per poter dire guarda se conosci qualcuno che vuol vendere e io concludo l'affare eh, ti posso garantire che stringiamo un accordo io e te non si fidava nessuno perché nel 90% dei casi mi dicevano che quando gli venivano proposte questi, queste collaborazioni poi eh, realmente non venivano mantenute. Tu come ti, ti comporti? Io ti dico personalmente che una delle cose che mi sta, vendo, mi sta dando grandi risultati, cioè questi avvocati che mi cercano, è la lealtà. Se dico una cosa non serve che lo scrivo, la mantengo e poi sono loro che si rendono conto e ci cercano. Tu invece in Italia come ti comporti? Cosa fai per cercare di stringere queste collaborazioni? Network. Ti ringrazio a priori se scriverai nei commenti cosa stai facendo per creare network in Italia. Ciao, alla prossima!